Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto piselli e spec. il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, piselli surgelati, spec, scalogno, patata, olio evo, vino bianco, dado bimbi, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano il prezzemolo e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 mettiamolo da parte senza lavare il boccale mettiamo nel boccale la patata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 E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Posizioniamo la farfalla sulle lame, aggiungiamo i piselli. Il vino chiudiamo solo con il coperchio e facciamo cuocere per 5 minuti 100 gradi anti velocità soft aggiungiamo il riso Lo spec e lo facciamo cuocere per due minuti 100 gradi anti velocità soft Aggiungiamo l'acqua, il dado, il sale, il pepe, mescoliamo sul fondo per staccare bene i chicchi di riso. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il cestello al posto del misurino e azioniamo il bimbi per 15 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Il riso è pronto, andiamo a impiattare e spolverizziamo con il triodo di parmigiano e prezzemolo messo da parte. Risotto, piselli e speck. Grazie e alla prossima ricetta!